Ciao a tutti, oggi vediamo questi supporti per minerali, targhe, fossili, oggetti da collezione. Sono in metallo, di buona fattura, come si vede sono molto ben rifiniti, cromati e sono di tre dimensioni, qui vediamo con dei minerali appoggiati. In particolare partiamo dal più piccolo, 6,3 x 4,8 la base e altezza 7,5 quello medio è 8,1 x 11,3 altezza 10,5 invece quello più grande 13,5 x 15,5 e anche qui un'altezza di 15,5 parliamo di centimetri naturalmente come si può vedere il più grande è proprio adatto a sostenere degli oggetti piuttosto grossi voluminosi e soprattutto pesanti stabilità completa assoluta vediamo come questi minerali siano piuttosto grossi eppure eh, sono perfettamente sostenuti da questi supporti che quasi non si vedono perché restano sotto molto sottili e quindi non disturbano eh, la parte diciamo davanti dove eh, si guarda l'oggetto in esposizione rivediamo ancora dal più piccolo sono rifiniti molto bene la misura media E infine quello più grosso, più robusto, proprio per oggetti eh, piuttosto voluminosi. Io vi ringrazio, spero di esservi stata utile, nel caso vi interessassero questi tipi di supporti o altri per le vostre collezioni, vi invito a eh, consultare il nostro sito elettronicadidattica.com vi aspetto per i prossimi video, non mancate, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, a presto!